Ciao a tutti ragazzi, noi siamo DynamicX e Marco007 siamo tornati su Paper Mario 2 Origami King Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi e di rispondere al sondaggio perché c'è una parità di 5 giochi e quindi dovete scegliere voi il gioco che volete. No Inoltre perché stiamo per finire Mario Dorax. Manca finirà. tipo l'ultima parte, quindi Muovetevi! O vi, vi vengo a rubare le caramelle? Non so. Ah, è che comunque, cioè, dopo domani dobbiamo registrare queste. Queste nuove parti. Biglietto, prego. Ecco, vedi, in modo di ah, comprare quello premium. Vengo. Sì, ora mi prendo quello VIP, così possiamo fare tutto. Tanto okay. costa pochissimo. Tra virgolette. Tutti i nostri soldi. Pass d'accesso illimitato, piuttosto caro, però. Volevo vedere. Invece di entrare in nove volte e pagare per io, io e Bobby contiamo come la stessa identità. Anche, anche Olivia sa per questo ma Olivia è morta ormai tanto prego onorevoli di ma prima diceva tipo plebaglia eh, è vero no, no lui non c'era il biglietto che è plebaglia in realtà e eh, appunto eh, comunque si diceva il megafono <ride> lì stanno i cosi fanno i giocolieri Bo uh, bones si sì. uh, ossa e, e la palla ma eh, vai dove eh, devi andare regalo. velocemente così finiamo dice un pesce, smart è verde Ah già, non, è, non era questo, yeah, ma importante, sì Allora, era questa e poi che altro? No Prova ad aprire quella di lato, scusa Non posso Prova ad aprire quell'altra di lato un Niente Gli hai in tutti i blocchi di Ninja Land, giusto? Mm, non credo Ah, è vero, ora parlo con Bobby <ride> Mappa Ninja Land uh, blocchi, uh, che, cioè, qua, Poco più di metà dei blocchi Mancano ancora dei Todd tra l'altro mm. Tesori di Ma Ma vabbè, lascia stare ne ho preso uno pot. su dieci, praticamente lo apro dall'altra parte. Che cos'è qua? Mm. E perché questo è solo, è solo per il. Eh, per il. Eh, perché non c'è nulla. La gente Non c'è veramente nulla. <ride> Prova a saltare sopra quel comodino piccolo. Non lo posso aprire. Vabbè, andiamoci. Utilissimo. Scusa, che sta accretto il cartello? Vediamo Non farmi usare la, la, la chiave però Ok Perché dovrebbe? Boh, se magari in un punto della storia non la puoi più usare Riuscirò a risolvere l'indovinello della casa enigmistica Riuscirò a risolvere il Sto al contrario Ok Che indovinello Ah, boh Ok, eccoci a al coso per perché sì Ma dove vai? Devi andare a borgo Todd ah è vero noi qui è il, il borgo semplicemente il borgo todd è, è tipo il prologo è la piazza diciamo È eh. il prologo uh, vediamo la cosa lì. che dovevi comprare o fare non mi ricordo no ho sbagliato dobbiamo andare al al, al, al porto al al, al al al porto ah sì, che c'è quel c'è di un, un, un Todd Molto bene grande m. Che, che dici? Ce ne andiamo dal diti al porto? Che ne dici Mar grande? grande ma m, m, m, m, G. Mario sì. Grande <ride> Appunto Mar grande E questo è il porto dovrebbe Sì che è il porto Che lì sta un altro molo. Oh volo. my goodness Ehi hey, amico accendiamo i motori per navigare sul Mar Grande si sì. dovevo andare allo shop ha, ha, ha, ha, ha. speriamo che ci sia il Mar Grande però e mo come faremo non ci sarà un bel niente nel Mar Grande che ti fanno, lo shop lo shop galleggiante nel mare non lo so cioè sì, nel mare ma non nel mare volevo dire nel, nella barca Ehi, un altro nastro, quindi quello rosso sarà il prossimo Questi cosi sono davvero dappertutto, no? è quello giallo, abbiamo appena visto E eh, lo so, però, quello giallo non, non porta niente. No, mente Canyon Dolce... Ah non no, qua che non c'è, non Canyon Dolce Carta. Eh, Canyon Dolce Carta Canyon Che abbiamo dolce già Carta. completato al 100% Grazie per avermi portato qui sul Mar Grande Grande M Ma un attimo, ma. perché dobbiamo andare al Mar Grande? Non mi ricordo, lascia stare Ho un piano <ride> per salvare Olivia, ma richiede un oggetto speciale Ah, ok la possiamo trovare a bordo della lussosa nave da, da crociare. Principessa Peach. Che dovrebbe essere qui da qualche parte, credo. Quando avremo messo le mani su quell'oggetto potremo salvare Olivia. In che non si dica. Ok. Perfetto, una side quest per salvare un, un personaggio totalmente inutile. Wow. Luigi. Luigi no. è utile, ok? Se manteniamo questa rotta dovremo incrociare una grande nave. La principessa Peach. Non sapevo che Peach fosse una nave. Un attimo, non è... E non c'era la nave con L. Non è un minigioco. No, è sì. open world. Devi andare su quell'isola. Se la tenendo premuto così. Yeah. Torna a Borgo, tu quando vuoi con... BEEE! Ok. Dove stai andando, devi andare dritto. Guarda quanto è. Quant è grande la, la cosa. Secondo me posso continuare all'infinito. All'infinito, non penso proprio. proprio. Ci Andiamo all'isolotto di, di quel tipo. Tibio. Dobbiamo salire a bordo della. Ok, suona malissimo. Detto così, <ride> dobbiamo salire a, <ride> bordo, a bordo della. della principi principi <ride> ok, sbatti contro l'isolotto. Parla, Ah, è enorme. Non ci posso credere. Splash un sacchettone pieno di monete finito in mare. Ok, vuoi salire a bordo, amico? Lo possiamo oh. recuperare? In realtà, no, te lo rubiamo solo. Beh, vai avanti. Basta, Vai avanti Mi Sembra di aver intravisto qualcosa Mi Sembra di aver intravisto la stupida Oddio no, tutto. questi sono nemici Ok, mm. abbiamo ucciso 300.000 pesci smack. Adesso vai dalla principessa Peach No, no, no, ho sbagliato Vai ah, Perché sta a di qua Vuoi andare sulla rotta drip? Voglio andare da, dallo spunzo Vedi, quella è la principessa Peach Oh ho wow trailer. In questo mare c'è un'isola in cui si possono combattere dei giganti se non vedo la di meno le mani, dirigiti verso la barriera con la corallina in basso. Poi vai verso sinistra. Sì, è bene, giù in basso a sinistra. Con i, puntini, con i punti cardinali mi confondo sempre, così è più chiaro. No, qui non andrà no, non andare adesso. Non ci andare adesso, ci andremo un'altra vo un volta. Cioè, mai. Shh. <ride> allora, Dai, vai Allora, qui sono là là sempre pesci smacchi inutili, sì. Skippa. Vai sa che qui, allora, qui, qui c'è il tipo timido. Beh. Non fare niente. Ok, no. Soltanto pesci smacca un date. Mm, e dove va il nastro? Strano. Sì. Sì è lei grande, è la principessa Peach! Salviamola allora Ok leggi Xa Xa xa, xa. Principessa, principessa Peach, Peach. <ride> Ma perché? Ah eccola qui gente La famosa nave da crociera, Principessa Peach Sapevo che no, Sapevo che aveva preso il largo qui di recente Ma che ci fa a ferma qui? Il segreto per salvare Olivia è su quella nave, Grande M. Si trova nella cabina VIP sul secondo ponte. C'è un ascensore... C'è di, di, un ascensore proprio di sulla sala principale. Dirigiamoci là. Bobby, come fai sempre queste cose? Nella tua vita precedente eri la principessa Peach, non ho capito. Prima. Perché? Eh, magari perché magari è nella... morta, è morta. Ecco perché... Magari prima... Ah. No, magari prima dell'amnesia era la principessa Peach. Ah, si è trasformato quindi? Sì. Idiota, idiota Kamek uh, gli ha cambiato la mia voglia te Prima te. Che, che, che Mario e gli alleati si... Non restare lì fermo che poi ti aggrediscono sti qua Ancora Perfetto abbiamo vinto la battaglia tu giustamente che fai? Ci non vai sì, dentro beh. nel coso? Molto che una volta. Ora vado velocissimo due. Ok Non cade adesso Metti i coriandoli e basta <ride> Guarda sono caduti, sono dentro, caduti dentro il buco. buco Perché solo quando li lancia Mario Quelli si attaccano Perché Mario ogni, ogni, in ogni gioco ha, inspiegabil ha inspiegabilmente poteri nuovi No perché Mario lecca i coriandoli Prima così si attaccano nel buco <ride> Come i francobolli Coriandolo per coriandolo di... Coriandolo per coriandolo Mario li attacca è molto forte forte è okay. molto non sono buchi quelli ok? blocco blocco perfetto blocco. nemmeno un blocco di mattoni blocco normale vabbè Ma eh, sbrigati qua qui Bobby sbrigati. è troppo pericoloso come il eh, tempio dell'acqua si sì, sì. sbrigati dai che non abbiamo molto tempo <ride> ancora vai fatto. sali su sali su sali su sali su sali su sali su corri up already Hurry up you idiot you idiot vai è su è questo oggetto no vai apri, oggetto apri la cesta vediamo cuori oh, max più 20 Yay. 120 di vita è anche una cura gratis Yay Oh no Uu uh, Fire Bros Oh no battaglia obbligatoria No però lo voglio fare No oh, è obbligatorio perché sbloccherà sicuramente qualche cosa Non credo proprio Oddio quando si metto così li odio Che ci vuole? Hai tre mosse Come? Come come? Come li devo mettere? Come come gli devi mettere la formazione martello Oppure così No ma lo che ha fatto Usa il lanciartello, usa il lanciartello così lo facciamo pure vedere sicuramente quelli non hanno abbastanza vita per, per non sopravvivere all'attacco hanno sicuramente molta di meno Cioè di più Perfetto easy Niente attacchi Per te Oh oh Però non la tagli questa perché bisogna Eh un nuovo nemico iee yeah. Solo che è morto pure l'altro, no, attacchiamo pure l'altro e lo lasciamo sopravvivere Non l'hai attaccato, <ride> mi dispiace per te Un attimo, chiudo la porta Ok, si è sentito un casino, non capisco perché le nostre voci si sentono pochissimo e la, e la, la porta, non... porta fa... Allora, uccidiamo i tipi timidi, quelli li facciamo fuori subito Tipo timidi? O tipi. i tipi timidi? Mm? Mm? Quindi facciamo un salto normale che li ammazza eh, sicuro okay. Così poi non li ammazzi nemmeno al secondo turno Con una scarpa normale Tanto ora siamo pure più forti Quello è sopravvissuto E quello è stanco intanto quello è, Guarda quello è morto Turno nemico uh, Palla di fuoco Aia. E tu sei riuscito a farti colpire Ok nella prossima battaglia ci Nella prossima parte di Paper Mario no, Nella prossima battaglia li eviteremo, li eviteremo del tutto Ok perfetto L'obbicapo è risolto però niente, zero danni Perfetto, ora possiamo andare avanti Said Mario Life La stanza VIP, dov'è? Boh Bobby due informazioni, prego Ah, ecco, entra lì Ah, wow Ah, un, era inutile questo, tutta questa cosa Vabbè, stra... strappi strambi, strambi ecco. Anche Wow, è ancora peggio di quanto mi ricordassi Ricordavoci No, non è quanto mi ricordavo Ma ha detto che ricordavo Lascia quindi. stare Ti starei chiedendo cosa sia successo su questa nave Beh, l'ho fatta esplodere <ride> È una lunga storia, te lo spiego un'altra volta, ok? Grazie Non volevo un altro dialogo Prendiamo quell'ascensore e sbrigiamoci a raggiungere la cabina del VIP Ho un brutto presentimento su questo posto Si chiama principessa Peach la nave, cosa ti aspetti? Che sia sicura <ride> Perché? Perché non è mai un posto sicuro se, si, se qualcosa ha nome Peach perché la principessa Peach non è sicura. E appunto. Aaaah! Perché si spaventa? Perché qua ha iniziato a saltare? Io non puoi mica urlare così, mi ha fatto morire dallo spavento. Si stavi saltellando tranquillo. Questo Todd deve essere un membro dell'equipaggio. La, lasciamo eh, riposare. Rip Todd. Rip posare. E vabbè, schifa tutto. Vai a quel tavolino un attimo. Vai a quel tavolino. Ma tu mica è un Todd. Uh -huh. Tu dici? Quel modellino, cosa sarebbe? Non può essere altro che un Todd Viola. No, è uno dei trofei che eh, vedi. La principessa prendere. Peach mi riporta indietro quel tempo. Quando mi sono divertito su questa nave, no allora ah, lui c'è stato. No, ah, l'ha detto. No, non l'ha detto. Vabbè, sì, l'aveva già detto. Sole mare e un orizzonte infinito. Ah, bei tempi, con i miei migliori amici. Cioè, noi. <ride> Scusa, Grandel, mi sono lasciato prendere dai ricordi. Ora, Olivia or ha bisogno di noi, andiamo. Lo voglio <ride> Dopo si prende Guarda ora è in ritardo lui <ride> Eh sì Chi se ne. Dove vai grande? L'ascensore per la cabina è dall'altra parte No idiota. I don't care Doribu. Non capisci niente Bobby La cosa più importante è il cento centismo. Non salva è la principessa La principessa Peach e la principessa Olivia Però questa sala si è vista proprio brutta una volta era lussosa, una lussosa area eh, panoramica Da quella vetrata si godeva una vista spettacolare Sì Quindi c'è un cuore Qualcosa ha sfondato la vetrata Qualcosa di grosso È stato terrificante Ah ecco sti buchi all'ora di ah, su ecco. Il, ma, oh, Non andare ancora Tipo voi <ride> caduto in mare <ride> Dove vai, Grande? Me lo è dall'altra parte Eh chissà perché Marco Zitta. doveva fare le stupidaggini Devi rifare tutto Mattia, il giro Mattia salviamo, che cosa c'è qui? Nella prossima parte No, seriamente Apri Qualcuno dovrebbe far proprio ordine Ma che... ah, ma certo Senti, Grande M Tu cosa sai su noi Bobomba? Eh, esplodete esplodi. di solito Esplodi, tutto sommato la vita di una Bobomba è piuttosto breve per questo succederà sempre di sfruttare al meglio ogni momento E chissà perché è molto breve. Che senso? <ride> Credo tu possa capirlo anche meglio di, di molti altri in grande M Anche tu rischi di continuare la vita sfid sfidandogli i soldati origami Sì ma bo bo bo uh, bombette e cannonio ri risuscitavano subito dopo quando gli ustavano. Ah senti come, come parlo uh, Scusa per il pistolotto Continua a cercare Cosa? Pistolotto? What? Vabbè vai indietro non c'è nulla qua io direi di concludere qua, comunque. Yep. Che siamo eh, a porto di tempo. Parte corta, però siamo Parte a corto corta, di tempo. però non abbiamo tempo e non sappiamo quando sarà il prossimo blocco. Quindi niente, nella prossima parte finiamo di esplorare la principessa Peach. Pitch. <ride> <Sporamalissimo. ride> la spona malissimo. La nave punto. da crociere. <ride> no. Alla prossima. Ciao. Ciao.